è eh, per questo il motivo, motivo che ti fa diventare tutto quello che vuoi diventare dal cuoco al satiro allo scrittore al musicista così la competenza che impari facendo battute anche se poi non diventi un battutista ti può servire eh? ti può servire per qualsiasi lavoro di scrittura o di pensiero che fai si dice che il latino e la ginnastica mentale aiuta a pensare meglio ma anche fare battute aiuta a pensare meglio perché si basa sulla logica sulla, sulla retorica su dei ragionamenti